Un sì, cosa è cosa è dice sì, che ci sono gli uomini per bene gli uomini hanno i sguardi corretti, sani, giusti no? ma ci sono in queste società che viviamo no? gli uomini che hanno gli sguardi anche diciamo cattivi, anche diciamo <ride> patologiche <ride> no? Lulli, allora. allora in questi casi se invece per esempio qui una donna si mette con vestiti aperti no? è più tranquilla oppure con vestiti coperti. Sì. <ride> dice che anche una donna per esempio a casa sua no per suo compagno suo marito per avere diciamo può esprimere diciamo realizzare la sua femminil femminil femminilità no? la stessa cosa se si fa al pubblico Può avere effetti controproducenti. Invece, questa sua femminilità potrà realizzare per il suo compagno, per il suo marito, ma non al pubblico. Da le donne di esame, passare pensiamo tempo hanno compreso questo fatto più saranno quando pensiamo di una di danno un senso del mistero come donna che non sono più protette a quel punto non, non sono più protette no. th a quel punto non sono più protette a quel punto non è mistero non è un mistero non è un mistero non می‌خواستم می‌گفتن این یه وره نیو فرامون پیشنهاد، یه پیشنهاد، یه پیشنهاد، یه ناپروپوز، دیدید که لارتو می‌خواد، پیشنهاد، یه ناپروپوز، یه پیشنهاد، ببینید که ام چوالی اینترنال هست تا دو اصلا چه مدت یک روزه 24 ساعت در بیرون از خانه با یه پوشش کاملتری بیان، حالا من نمی‌گم مستر اینو، با لباس همین چیز در بیرون بیان، یه روزه با لباس باز e per un po' Dice, vuoi fare Vi propongo un esempio: sì, sì, sì. in due giornate diverse, non dico, lui dice: uscite di casa, lui dice non con velo, eccetera, no? anche senza velo. Ma con un vestito no, coperto discreto, scheletro, no? uscite, poi un altro giorno più con un vestito aperto no? mm -hmm. vedete che sensazione vi lascia quando diciamo una donna si mette con un vestito discreto c'è più serenità c'è più diciamo eh... c'è una diversità <aaa st> di lavoro gli sguati ci vediamo subito ci vediamo giù lui si ferma come la nostra vedete Dopo, da chiamare, non mi ricordo più, da chiamare, non mi ricordo che da chiamare, non mi ricordo che stanno qua, non mi ricordo più, da chiamare, che mi ricordo più, da chiamare, non mi ricordo più, Ah, Quindi, amici, è... Nah, diciamo, non vuoi trasferirmi? non quello che è vuoi trasferirmi? se vuoi Non vorrebbe che sua di che si veste, parte diciamo, in questo, facciamo un'altra parte di questo, <ride> no, no, su questo sono d'accordo con lui, ma non a livelli estremi. Sì, allora, alla fine, fine è così. No, nel senso che condivido il modo di pensare, ma non l'obbligo. L'obbligo no, l'obbligo no. Vuole una via di mezzo tra questo sì, bravo sì, sì, bravo fammi diceva 230 metri nautici comunque quella cosa sì, che si sì. trova nel mare come si sì, chiama sì, corallo esatto proprio nel mare no senso va per questo sapevo queste onde ci sono anche eh, l'ira molte donne si sì. vestano sì modelli diciamo discreto sì, bello, no? la donna arriva a questa conclusione più eh, si copre in modo discreto giusto più si avvicina a perla quella che c'è nel mare fa questa metafora lui no secondo questa metafora una donna si avvicina a perla avendo un diciamo vestito un modo di coprirsi discreto non diciamo, diciamo velo come qui ogni società poi è diversa dall'altro, ma è un modo discreto ecco. cioè, e, un e nasce una domanda eh. sì. Sì. sul discreto sì. sono sì. d'accordo sì. sì. sì. però sì. sul velo no questo non è discreto questo è, questo è castigato questo è un po' esagerato un po' posso? discorso il discorso è eh, che bò sì, questa no... ma se non si che la regione è una regione il problema è che la è una con il problema è che è una la è una regione la regione di fondo è le regione le ragazze le è No, no, no, no. Però restano sono però le discreti. Sì, sì, ma non esagerando, non esagerando, no.